buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo il volume birra e birre autore luigi manzo editore libri sandit sono oltre 100 pagine dedicate alla birra dalla storia tante notizie sfiziose che magari non si conoscono come nasce la birra, come viene preparata, le birre più importanti, il volume è accompagnato da tante belle immagini, curiose, ed è un libro che può essere anche regalato agli amici, a chi è appassionato di birra. Birre e birre. Luigi Manzo, editore Libri Sandit. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale. Vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Grazie ancora.